ho 66 anni, nove anni fa sono stato operato a un tumore a retto, eh, il quale, ringraziando Dio, pare che fino a tuttora va tutto bene, però negli ultimi tempi eh, ho qualche problema di erezione e mi sono rivolto al professor Antonini, il quale è stato molto gentilissimo, mi ha, principalmente mi ha ascoltato, mi ha fatto parlare e mi ha messo a mio agio e più mi ha spiegato un sacco di cose, cioè mi ha messo una sicurezza psicologica, mi ha spiegato i nuovi interventi con la protesi, eh, sia tecnicamente che chirurgicamente. E mi ha messo oh, un ottimo eh, humor, diciamo, perché eh, mi ha dato sicurezza e, mi, e già penso alla mia futura felicità con una partner eh, probabilmente eh, eh, al più presto possibile. Mi ha comportato negli ultimi tempi qualche problema perché eh, pur prendendo dei farmaci tipo Viagra, Cialis o Levitria, eh, dei de momenti non, ne, non ne funzionavano o perché avevo pranzato o perché avevo bevuto qualcosa o perché la partner non, forse non era di mio gradimento ma il problema è che era sempre un, eh, un rapporto programmato e con una spesa notevole perché se uno ha un rapporto, due rapporti a settimana a fine mese eh, eh, comincia a costare pure avere un costo E invece penso che la protesi una volta messa eh, finisce là al di fuori di qualche controllo ogni tanto. Mi ha fatto molto piacere, il professore mi ha messo a mio agio e mi sta facendo constatare tutto il dopo operazione e questo mi riassicura. Ho parlato con molti pazienti, che il professor Antonino parla, sono tutti felici, contenti e entusiasti. Assolutamente soddisfatto, veramente sono rimasto essere fatto, cioè non si nota niente, sia chirurgicamente non non per l'apparecchio la, in partenza, e ha un'erezione per l'età che aveva il signore veramente notevole. Rivolgersi subito al professore Antonini perché lui sicuramente gli risolverà il suo problema, il problema di coppia, il problema suo psicologico, funzionale e tutto.